Dire che turismo e guerra sia un simoro mi pare profondamente sbagliato, eh, fondamentalmente perché turismo è eh, fondamentalmente esperienza, eh, capacità di apprendere, di conoscere. Allora un fenomeno così drammatico come è stata la Grande Guerra e come sono stati in generale i conflitti. O diciamo, si offre la possibilità di andare a ripercorrere i luoghi, di conoscere quello che è accaduto, oppure la memoria di queste cose prima o poi si perde, non possono essere solo i libri. Diciamo. Sarebbe come dire che fare libri sulla Grande Guerra, siccome i libri si vendono, è una speculazione commerciale. No, i libri sono assolutamente fondamentali e anche il turismo, visto come esperienza diciamo, di conoscenza dei luoghi, delle situazioni, delle battaglie, delle storie, storie, perfino individuali, è eh, determinante tanto che io penso che su questo fronte bisognerà fare molto di più nei prossimi anni, così come per esempio hanno fatto i francesi che sono i più, e anche gli inglesi a in un certo punto di vista, che sono i più bravi in questo tipo di, di situazioni. Tanto è vero che la memoria dei conflitti lì si conserva molto di più che in un paese come il nostro, dove i ragazzi oggi non sanno assolutamente nulla, mentre portare per esempio i ragazzi a visitare questi luoghi, e a raccontare che dei ragazzi come loro, alla loro stessa età, hanno combattuto, sono morti, lì sono sepolti e così via, credo sia un'operazione culturale prima che eh, turistica fondamentale. E quante persone possono essere coinvolte? Eh, fondamentalmente si stima che ci siano in Europa circa 5 milioni di persone che vogliono vivere esperienze di conoscenza di turismo di questo genere. È una forma di turismo strano perché come dire, uno può scegliere di andare al mare a grado, per parlare di uno dei luoghi qui vicini, e poi di andare a visitare Re di Puglia. Uh, ma il fatto di poter andare a visitare Re di Puglia è strettamente collegato alla scelta poi di andare a divertirsi uh, a grado. Uh, 5 milioni, eh, qualcuno può dire una cifra esagerata, ma faccio solo un esempio, eh, siccome non c'è la biglietteria su questi luoghi e, e ne ci deve essere, eh, però per esempio ci dicono che sul Pasubio, che è una delle montagne del Vicentino dove molto si è combattuto, passino circa 40.000 turisti all'anno. E questo lo sappiamo non appunto dalle biglietterie, ma dai bar locali che ci dicono quanto pubblico si muove. Ecco, l'idea è anche quella di passare da eh, diciamo, questa operazione frammentata individuale alla capacità di offrire al pubblico una visione ampia e quindi di costruire dei percorsi che vadano per quello che riguarda il fronte che ha coinvolto diciamo, l'Italia e i paesi limitrofi dalla Coglio, dalla Carso fino alla Lombardia, passando per il Grappa, per l'Altipiano di Asiago, per il Pasubio, per Vittorio Veneto, eh, per le montagne trentine, appunto fino all'Adamello. Allora se si ha la capacità di proporre questa cosa insieme eh, come un unico grande percorso, ecco che allora anche a livello europeo come dire, può destarsi l'interesse per conoscere meglio questi luoghi, perché sicuramente... Uno straniero diciamo, di certo non parte per venire a vedere una singola cosa. Questo fatto di legare paesi diciamo, diversi che si sono combattuti eh, è proprio come dire, fondamentale in questo tipo di operazione perché non c'è una storia, eh, probabilmente noi dovremmo raccontare più storie Uh, perché sono storie diverse viste da punti di vista diversi oppure in luoghi come questi storie che addirittura sono paradossali perché uno nasceva combattendo con un esercito e finiva la guerra combattendo con uh, l'esercito teoricamente avversario <coughs> e quindi l'idea di una borsa europea del turismo e della grande guerra è proprio l'idea di far incontrare quanti hanno combattuto e permettere appunto al turista culturale evoluto di andare a conoscere tutte le sfaccettature ed evitare questi patriottismi diciamo sbagliati, non perché magari non bisogna essere patriottici, lo si può essere, ma su cose un po' diverse che non temi come quelli della guerra. E credo che sia molto utile perché per una generazione come la nostra che non ha visto e non sa che cosa sia il conflitto, eh, da questo punto di vista i conflitti sono molto utili anche per prendere le misure, no? siamo spesso infelici, ci lamentiamo eccetera eccetera, se ci facciamo raccontare di quegli anni lì non possiamo fare altro che, che gioire. Poi certo bisogna migliorare <coughs> e allora eh, sapere come dire non che era il tuo... <ride> Uh, la, la persona di 2000 anni fa che ha vissuto quelle situazioni ma che l'ha vissuto il nonno, il bisnonno e così via te la fa come dire percepire con, con maggiore forza e credo che questo debba essere lo sforzo che, che dobbiamo fare.